Ciao a tutti, oggi prepareremo il baba rustico. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, latte, lievito, zucchero, olio di semi, uova, sale, parmigiano grattugiato, pepe, salame tagliato a dadini, prosciutto cotto tagliato a dadini, pancetta dolce a dadini e provola tagliata a dadini. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, il lievito e lo zucchero. E Azioniamo il bimbi per 2 minuti, 37 gradi velocità 3 aggiungiamo le uova e l'olio e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 4 Aggiungiamo la farina. Il parmigiano. Il sale. E il pepe. E azioniamo il bimbi per tre minuti. In modalità spiga, aggiungiamo il prosciutto, il salame e la pancetta e facciamo impastare per 20 secondi in modalità spiga aggiungiamo la provola che abbiamo tagliato a pezzi grossi E azioniamo il bimbi per altri 20 secondi sempre in modalità spiga il composto è pronto trasferiamolo in uno stampo per babà che abbiamo precedentemente imburrato del diametro di 24 cm Lasciamolo lievitare per 3 ore in forno spento. Trascorso il tempo di lievitazione. Abbiamo ripreso il babà, adesso lo andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. Il babà rustico è cotto. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Babà rustico, grazie e alla prossima ricetta.